Salve a tutti, io sono Chiocobite e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oramai il 2018 sta finendo, manca poco e finirà, quindi ho deciso di farvi un video in cui parlerò delle serie che continuerò a seguire anche l'anno prossimo e delle serie che invece inizierò a seguire dall'anno prossimo. Iniziamo dalle serie che continuerò a seguire, allora la prima di sicuro è Yona la principessa scarlatta, come sapete già Akatsuki no Yona è il mio manga e anime preferito, quindi perché non devo seguire le uscite italiane? Ma certo seguiamo le uscite italiane! Io non mi sono ancora espressa però sulle uscite italiane di Yona la principessa scarlatta perché ovviamente io sono molto più avanti rispetto alle uscite italiane e non vorrei farvi degli spoiler enormi per chi magari non ha, non, non ha ancora letto bene il manga o magari non l'ha ancora iniziato, vorrebbe iniziarlo ma non sa come viene la storia o comunque lo sta leggendo e comunque non vuole troppi spoiler, quindi io preferisco tirarmi un po' indietro. Quando poi magari arriverà un momento cruciale, che ritengo per me cruciale, farò un video un... riepilogo, facendo alcune analisi particolari, ecco. E per chi non l'avesse ancora visto, ho fatto un, un AMV sull'anime di Akatsuki no Yona, che io reputo una cosa che veramente mi ha, mi ha soddisfatto davvero tanto... Vabbè, non mi limito a parlare un po' troppo di questa cosa, però ci ho messo veramente tanto tempo per farlo, un sacco di sentimento e veramente una grande soddisfazione. Arrivare a una soglia di più di 100.000 visualizzazioni è per me è stata una cosa veramente fantastica. Allontanandoci da Yora la principessa scarlatta, continuerò a seguire le uscite di Davis Line. Un manga molto particolare che tratta appunto del, um, dei vampiri La cosa che mi piace davvero tanto è che i vampiri più che altro non vengono rappresentati, disegnati in modo bello Tipo come Vampire Knight eh, Non so se la pronuncia è giusta perché io con le pronunce faccio un po' schifo Però lì i vampiri vengono visti un po' più belli Invece in Davis Line um, i vampiri proprio sono... Non dico brutti, però sono proprio vampiri Cioè si vedono proprio le zanne, tutto Poi c'è tutta una cosa psicologica Lo sviluppo sessuale, tutte queste cose qui è Veramente molto interessante Però ovviamente è adatto a un pubblico adulto E per chi fosse interessato Quest'anno ho fatto l'anime di Davis Line 12 episodi che sono disponibili Sottotitolati in italiano Sul sito VVD Che vi lascio comunque in descrizione Successivamente ci avviciniamo Con... The Ancient Magus Bride, spero che la pronuncia sia giusta, che tra l'altro ho l'ultimo volume che è uscito, non si vede, che è questo qui, e che dire, io continuerò a seguire le uscite anche se so che è l'ultimo, il volume, il prossimo volume che uscirà quando è a, a giugno, a giugno ragazzi, a giugno, vabbè, e fa niente, cioè a un certo punto... Bisogna tirarsi avanti, quindi... Fino adesso non ho avuto nessun, nessuno spoiler, perché già avevo visto l'anime, ci cioè ho fatto anche un IMV quest'anno, e a parte l'ultimo capitolo, ma non, non spoilerà tantissimo dell'anime, quindi però io ho voluto comprarlo lo stesso, cioè continuo a seguire comunque le uscite. Poi continuerò a seguire eh, Takanyana, che è questo qua, l'ultimo volume che è uscito, una storia davvero molto bella, una ragazzina di 16 anni che eh, si spaccia per una più che maggiorenne, va ad un Omiai e diciamo un è un po' costretta al posto della sorella. È interessante perché il tizio con cui ha a che fare la protagonista è un riccone e quindi la protagonista cerca, cerca sempre di di prenderlo in giro, ma no ma no, io a me non interessa niente di quello che tu mi regali tutte queste cose qui Lui fa dei regali spropositati vabbè e niente poi continuerò a seguire Amarsi e Lasciarsi di Yosaki Saka bellissimo, un manga che sto adorando specialmente per i disegni io ho anche Awarurai da un passo da te quindi ho letto della prossima serie che fa Yosaki Saka devo, eh, devo prenderla quindi l'ho presa e niente, sono arrivata al volume 9. Aspetterò poi le uscite successive. Poi eh, continuerò a seguire anche la serie di Tsubaki Cholonely Planet. Praticamente ho comprato la rivista della, della casa editrice, aveva come copertina il protagonista di Tsubaki Cholonely Planet. E quindi <ride> mi sono divertita. Eh, se volete andare a vedere il video, andate a vedere nelle schede. Nelle schede qua. Poi continuerò a seguire La promessa della rosa e... vabbè, La promessa della rosa ha dei disegni bellissimi. La storia mi piace tantissimo perché all'inizio sembrava una storia come Cenerentola, basico. Eh, la matrigna, le sorellastre, così, però adesso sta diventando molto più intrigante. Tra l'altro, della promessa della rosa, il primo volume, io di fatto avevo una copia fallata. Mancavano delle pagine e... Era una cosa veramente indecente Poi continuerò a seguire Super Lovers Che ovviamente io avevo comprato i primi volumi a Luca Comics E quando sono passata in fumetteria vicino a casa mia ho detto no, devo comprare i prossimi volumi Perché mi piace davvero tanto la storia eh, Sono arrivata al volume 9 però adesso ho portato di mano il volume 7 quindi però Non so se ce l'avete presente, va bene? Continuerò a seguire eh, Un bacio a mezzanotte Che non ho qua il volume Mi dispiace Non ce l'ho qua portato in mano Però ce l'ho lì Però ora che lo prendo e tutto Ci metto 10.000 anni Perché ho veramente un casino Ok Bene Queste qui sono le serie manga Che seguirò Continuerò a seguire Anche l'anno prossimo Adesso Direi di parlarvi delle serie che invece inizierò proprio dall'anno prossimo. Partiamo da uno base base che si chiama appunto Queen, Queen's Quality di Kyusuke Motomi, che di fatto è un sequel di Cuckoo Sweeper, che ho qua a portata di mano. Era composto da tre volumi e a quanto pare dopo il successo che ha fatto hanno deciso di droppare questa opera e di ricominciarne con un'altra che di fatto però continua con la storia di questo manga quindi se volete iniziare Queen's Quality vi consiglio prima di leggere i... Tre, I tre volumi di Cuckoo Sweeper Sono solo tre volumi Quindi non penso sia un costo così elevato La differenza però È che eh, questo, Il manga di Queen's Quality Sarà editato dalla eh, Star Comics Invece dalla Flashbook Che invece ha Queen Cuckoo Sweeper adesso vado, vado in confusione perché tutti e due i titoli hanno la Q come iniziale quindi Cuckoo Sweeper, Queen's Quality Cuckoo Sweeper, <ride> Queen's Quality ok, e Queen's Quality eh, praticamente verrà editato eh, in Italia, il primo volume il 4 gennaio dell'anno prossimo quindi fra qualche giorno di fatto poi vorrei iniziare invece con mh, Perfect World verrà ehm, pubblicato il primo volume entro l'aprile dell'anno prossimo, quindi ci può stare. Di fatto è un manga molto particolare perché tratta della disabilità. La nostra protagonista si era innamorata di un ragazzo al liceo, eh, non si sono più visti, si sono rincontrati in, in, anni dopo e la protagonista viene a sapere, che eh, viene a scoprire, che questo ragazzo ha subito un incidente e che ha perso l'uso delle gambe. Molto interessante perché secondo voi la disabilità può essere un ostacolo per far sbocciare l'amore? No, affatto, per niente e, appunto tratta la disabilità che è un argomento che non viene molto preso Cioè è difficile trovare un manga che abbia eh, il tema disabilità Specialmente come viene trattato in questo manga Perché da come ho letto le scan eh, in inglese e in varie lingue Si viene a parlare degli interventi che bisogna fare eh, anche a livello assistenziale, dei disabili, tutte queste cose qui, molto molto bello, veramente molto bello e non solo verrà trattata la parte della protagonista, quindi di colei che vede la persona disabile ma anche del, della persona stessa che appunto ha perso l'uso delle gambe quindi che eh, vorrebbe ritornare a camminare l'ultima serie sicura che inizierò l'anno prossimo è Game, Giochi di seduzione non sono tanto convinta del, del titolo Ok, va bene Games With No Sukima E di fatto ho, Avevo già letto qualche manga dell'autrice Con Lip Smoke Sì, che mi era piaciuto veramente tanto Ovviamente i disegni molto belli E niente, ho, ho deciso di iniziare questa, questo manga Che ovviamente è per adulti <ride> Giochi di seduzione, beh È per adulti, no? E il primo volume verrà editato a marzo a marzo del 2019, ovviamente. Abbiamo una protagonista che è molto diligente e laboriosa. Incontrerà il suo nuovo capo che di fatto è il suo alter ego maschile e quindi i due inizieranno dei vari giochi, ecco. <ride> sì, dei vari giochi molto molto belli, molto particolari, sì, perché io ho già iniziato a leggerlo però in spagnolo, quindi però Proprio per darmi un'idea, ecco, compro la serie, quindi è posto. Bene, per questo video è tutto. Spero di avervi incuriosito sulle serie che continuerò e che inizierò l'anno prossimo. Se conoscete magari qualche manga, fatemi sapere nei commenti. Magari volete dirmi qualcosa, io sono sempre disponibile. Lasciate un bel mi piace per supportarmi se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. E attivate la campanellina e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao! Quest'anno la maturità! Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare!